Ciao, sono Alma Gea e sono qui su Vengo da luglio 2020 e mi occupo di letture etorologiche evolutive che mirano ad aumentare la tua consapevolezza. Si tratta di andare ad esplorare quelle zone nascoste, quei mondi invisibili dove in realtà si celano proprio le energie che governano la nostra realtà e le situazioni nelle quali ci troviamo. Da queste letture ne emerge una chiave risolutiva per trasformare i tuoi problemi e le situazioni che ti stanno a cuore. Per fare questo utilizzo i tarocchi di Marsiglia che conosco da quando ero bambina. Mia madre ne aveva un mazzo e io mi sono lasciata affascinare e trasportare da questo linguaggio ottico e dalle storie che mi narravano questi personaggi. Nel 2012 ho iniziato seriamente ad approfondire, a studiare e a formarmi e tuttora continuo a farlo. In più ho anche altre competenze che mi sono di ausilio e sono molto importanti come il coaching e la PNL che mi aiutano tantissimo durante le letture. Eh, quello che mi piace del mio lavoro è inoltrarmi nei meandri dell'animo umano, mi piace viaggiare nelle profondità perché è il luogo che sento più mio e nel quale mi sento più a mio agio. I miei clienti sono molto soddisfatti perché crescono, eh, si trasformano, si evolvono e riescono a comprendere delle cose le quali prima non riuscivano a dare nessuna risposta. Per cui ti invito, eh, se, se vuoi eh, cambiare eh, delle cose, se sei stanco di, stanca, di cose che continuano a ripetersi, ti invito e se vuoi, fare, eh, un, vuoi, vuoi dare veramente una svolta concretamente ti invito eh, a chiamarmi e insieme potremo segnare l'inizio di un nuovo tuo percorso, ti aspetto.